Ciao sono Marco e durante questi due passi all'aria aperta in un posto fantastico insieme al fedele amico a quattro zampe voglio dare un consiglio a quelle persone che non sono pienamente soddisfatte della propria vita voglio dare un consiglio breve, brevissimo, rapido ed efficace prima però voglio farti fare una considerazione le persone che vivono appieno la propria vita, che la vivono con gusto, che sono più soddisfatte, hanno le tue stesse abitudini? Se vai a guardare nel dettaglio non sarà così. Allora te la faccio molto breve. Comincia subito, se sei insoddisfatto o insoddisfatta della tua vita, comincia subito col primo step, il primo passo. Spegni il televisore, prendi un bel libro formativo, poi se vuoi sapere quale libro, eh, ce ne sono tanti, ma casomai domanda a me, eh, e posso suggerirti quello che è migliore per te magari. Quindi spegni il televisore e cominci a leggere un bel libro. Guarda che le persone più benestanti, più soddisfatte, che vivono meglio la tua vita, credi che guardano lo stesso numero di ore di la televisione come te? Ti assicuro di no. Ora, salvo che questo non sia proprio il tuo mestiere, quello di guardare la televisione, perché ho conosciuto anche persone che per mestiere guardavano la televisione, perché dovevano fare dei report, dei resoconti, eccetera, ma salvo questo, bene, la televisione, così, per diporto, per diletto, porta soltanto via tempo, ti ruba il tempo, ti ruba eh, lo stato d'animo, ti condiziona. È del tutto negativa la televisione. Spegnila, prendi un bel libro e comincia a leggere, te lo ripeto, se vuoi sapere quale libro, ce ne sono tanti, poi ti posso consigliare. Comincia a prendere questa sana abitudine, spegni il televisore e leggi un bel libro. A me non resta che salutarti, nell'augurio che. Possa esserti stato utile questo messaggio. E vada bene che, se poi dopo continui ad essere stanco e insoddisfatto della tua vita e ti ritrovi stravaccato davanti al televisione, alla televisione, al televisore, eh, al televisore, bene, il responsabile o la responsabile sei tu. Cattivo ma giusto, severo ma giusto. Ti saluto, con un abbraccio. Ciao.